Sì, siamo a Milano! E guardate qui cosa abbiamo ragazzi Ma bici fuori, bici dentro Vi starete chiedendo come mai due bici e Alboreto con la sua bici in un parcheggio interrato Lo so sembra veramente strano eh Dopo la sigla capite tutto Ma non è che siamo in mezzo a un bosco <ride> Ti giri e trovi un sascia così Ma in mi, freschezza mi, mi Il Sascione nazionale oh. Se sei tappato Per le mie conoscenze di Milano sì. Partiamo da Gaulenti che c'è la Gaulenti che, bello Andiamo, andiamo. La mia guida dove vado? Tutto su di qua. Tutto su. pure. Ma si può passarli in mezzo? Nell'acqua? No, come nell'acqua? Ah, ma sei serio? Te lo dice Sasha, lo facciamo tutti, no? Ma sei serio? Si può veramente andare nell'acqua? Di legge non lo so, però. un attimo come davanti all'airbag <ride> ero lì in cima ho fatto oh mio dio, dio ti prego dimmi che cado sopra dritto di lì e tieni la velocità costante non aumentare troppo piano piano, piano piano, vai piano frena, bravo, frena bravo, bravo, così va benissimo vai, guardalo qua oh ragazzi per uno che non fa mai queste cose non è male eh piccolo riscaldamento Sascione dai uh. bro e eh, questo qui si possono sdoppiare eh? Oh down buono ah! vai vai vai tienila tienila tienila tienila vai tirala su tirila su attenzione Ragazzi prima ho guardato bene il mio video 10 trick guardate il divano va vedi Va bene bravissimo ma anche voglio imparare il divano Su su su anche l'altro anche l'altro Bravo oh Non lo so ho paura ah, ah. <ride> Ti ho fatto un po' spaventare? No, l'importante è tieni la velocità costante e non aumentare troppo la velocità perché vedi questi, questi intermezzi. E eh, questa è più ripida. Alboreto mostraci. Ragazzi, quando è rosso, fermatevi sempre bene allo stop, ok? Provate di fermarvi sempre allo stop. Ma ah, verde. Che Il salto lì della grata e sì. anche gli spettatori Abbiamo anche gli spettatori eh. C'è anche lei che è una bella ragazza <ride> Trial <ride> buca, sì. Attenzione Attenzione! Eroe! No! Uh! Allora, Sella non al massimo per impennare. Non, non è al c'è. Esatto, non in cima a cima. Okay. Esatto, non in cima a cima. No, no, è. Eh... Ci sei distratto? Scusi, cosa è successo? No, no, no. no. Cosa hai visto? Stavo guardando bene il cerchio. Ah, ok. Freno dietro in mano. E poi ti metti col tuo pedale preferito davanti. E ti carichi. e dai un colpo di pedale. Intanto stendi le braccia. E continui a pedalare. Lo carichi. Esatto, bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Così. Oh, piccolo oh, oh, ADV. Ma so, fucile nei piccioni. ne ho preso uno eh allora forse qualcuno non si è accorda però se per sbaglio ho toccato dentro un piccione per tutti gli animalisti ragazzi non c'è nessun piccione morto l'ho toccato dentro leggero non volevo ah mi allora, fai la sgommata perfetta <ride> più lunga volevamo cos'è quella roba gara di sgommate punto di partenza linea bianca e chi arriva più lontano e ci si ferma Di Dai Albi, impenno. Oh eccoci. Giù. dove venite ragazzi? Monza? Da Mu? Sì. E. E siamo youtuber. In realtà sono un atleta professionista di mountain bike e stiamo facendo video per i nostri canali. Va bene. Grazie. Bye. Ciao. <ride> Albi stiamo raggiungendo la, la tua umile dimora L'alboreto sforzesco mm. benvenuti nel giardino di Alboreto, ragazzi merenda Albi merendina Merendina. andiamo qua cornetto ma sai che mi hai fatto venire voglia di solero? non l'ho ancora aperto posso prendere anche io il solero? eh mi hai fatto venire voglia di esotico Albi cin buono mango allora abbiamo trovato droppettino mortale tu flette sono un sacco di ricci si rischia un po' di bucare era un bel droppettino di flette ragazzi Ninja Warrior Ninja No Ninja Ninja Ninja no C'è una pozza gigante qua Ah, proprio lo stagno è uscito. Sì. Si gioca a basket? Up uh, up uh, up uh, up. Uh. Cos'è questo? E qua? Mega drop. Oh. Oh. Oh. Oh. Un po' rimbalzello? Era un po' piatto forse <ride> atterraggio Oh, gradini. Oh! oh Andiamo! Oh. Oh. Era altino, eh quello! <ride> ben giro, ciao, piacere, ciao, per quattro! Ciao bello! Puoi una tirata veloce Veloce quello che capita quando si va in giro con Sasha a Milano è che in un attimo ti ritrovi da, dal, chiropratico. dal chiropratico a farti tirare. Cioè. Chiudi gli occhi, lasciami prendere piano piano la testa. Lascia. Oh, oh, oh, oh. sei che stellare anche dal chiropratico. Ah. Ma che hai fatto vai? qua? Oh. Ah, io sono... Eh, mi piace le prese d'aria, sai, le bici, tutto. Hai eh, rotto sì, il pantaloncino. Cercano, so. Poi adesso, sai cos'è? Schioccatina Cioè, la rietta. Freddino sulla schiena. Oh. Oh. Oh. in teoria no dovessi non mettere giù i piedi proviamo ci provo fermo no, davanti fermo no. dietro fermo davanti C'è il tizio dietro è un po' arrabbiato vado. è lunga questa eh E eh, qui l'unica cosa è che ci sono sti gradini prima ditemi se non c'è nessuno sotto anche là eh Bello, è stato divertente. Ciao, faccio una tripla. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Divertente, divertente. Scappiamo che arriva il tizio delle guardie. Dai, Alboreto, vattene via. Ma non sta lì a parlare. Ragazzi, hanno bloccato l'Alboreto. Alboreto, arrestato. Detto, io non saltato ah, Che bastardo io sono saltato, non, sono non mi prende culo detto, che, no, che bastardo Nei commenti Alboreto busted Alboreto busted Sasha Quanto costano qua? Eh superano a volte Cioè quelli belli belli superano anche i 12 al mese 12.000 euro al mese Sì Io vorrei essere su quella punta lì per fare la scena di Titanic Adesso apri gli occhi Oh, oh, oh. Nimuccio va su Che vento c'è No ragazzi vi ricordo che per supportarmi codice Toto Testa si è acquistata una rose Al checkout grazie. grazie Grazie Grazie Grazie Grazie grazie No Grazie Oh Sempre a fare le foto Sasha, oh Al Alboreto, bello. bravo Ma no, conosco tutti ragazzi io... Il main è l'alboreto yeah, yeah, yeah. Ormai l'hai fatto no, diventare Esatto Qua sei ripida eh ragazzi Eh, in questo caso ce ne hanno un po' di gradini fa Intanto che aspettiamo Animuccio e l'alboreto che sono due bei polentoni Ci mangiamo. Bel barrettino proteico, energetico The Protein Works Triplo cioccolato ah, con dentro la cremina È un nuovo sponsor eh ragazzi The Protein Works Andate in descrizione, schiacciate il link E guardatevi un po' i prodotti che fanno Se sono spaziali In un prossimo video ve li farò vedere meglio, giuro Giuro Va a vedere, asetta. No, è, è un paracadute, raga, ragazzi. Ragazzi, è, è, è scostumato. Ah. Sta tutto scostumato. Ah, così? Oh. È un pull lì! Quando di primavera non sapete se mettervi il pantacorto o il pantalungo fate come fate, Sasha. Fate questa qua, poi ogni tanto fate finta di niente. <ride> L'ultimo sforzo ragazzi, a portare sulle bici dopo una giornata di riding intera è faticoso. Ragazzi, riconoscete l'ambiente? Vedo una scimmia lì <ride> Abbiamo fatto Downhill in città e Sasha Ho deciso di trovare più fashion di prima a casa Spero che questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto mi raccomando che è sempre Portamente. fondamentale e Niente io basta anche oggi sono spravvissuto L'alboreto oggi non ha alboretato Visto che sono sopravvissuto anch'io ne faremo un altro Ditemi nei commenti ragazzi in quale altra città si potrebbe fare Downhill cittadino come l'abbiamo fatto oggi E perché proprio a Napoli? No <ride> Ciao ragazzi bella